Ciao cari amici del Sagittario, sono Cleo, astrologa di Astro Center. Voi siete il segno governato da Giove e come il padre degli dei siete giusti, estremamente onesti, lungimiranti. Ma siete anche un segno goliardico che ama fare festa, divertirsi e far divertire gli altri. Siete simpatici, ironici, a volte anche sarcastici. 2022 Giove entrerà nella vostra quarta casa che è la casa della famiglia intesa sia come famiglia d'origine che come famiglia creata con il coniuge è in qualche modo la casa degli affetti di tutto ciò che ci sostiene ma in senso più concreto indica anche la casa come immobile è un transito che porta un vantaggio in campo immobiliare l'acquisto di una casa magari proprio per la famiglia un ampliamento la ristrutturazione sia della casa che dell'ufficio, ma potrebbe essere anche un cambio di arredamento in casa. Per alcuni potrebbe indicare invece un maggior tempo da trascorrere in famiglia, una famiglia magari trascurata un po' negli ultimi anni proprio per motivi lavorativi. In primavera il pianeta della fortuna entrerà nella vostra quinta casa, che è la casa delle idee, della creatività dei divertimenti, delle relazioni romantiche e dei figli. Sarà il momento per i single di frequentare luoghi di divertimento e aggregazione, dove conoscere nuove persone e chissà che Cupido non scagli le sue frecce. Sarà un'estate spensierata, fatta di viaggi, ferie rilassanti, parole d'ordine, divertimento, relax e flirt. In generale migliorano i rapporti con i figli, mentre per le coppie più giovani potrebbe essere il momento di allargare famiglia. In autunno Giove rientrerà nella vostra quarta casa e dovrete riprendere in mano le questioni immobiliari. Fatelo perché il 2023 il pianeta dell'espansione tornerà nella casa dei figli. È un consiglio non solo per le giovani coppie che intendono allargare famiglia, ma anche per chi ha figli ormai grandi che iniziano a volere una maggiore indipendenza pur rimanendo in casa. Se vuoi saperne di più ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it.